Hai scelto di metterti in gioco, hai scelto di non arrenderti, hai scelto di ascoltare il tuo cuore, hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.